io ogni sera sono in live per giocare a Fortnite con voi E anche a Cold Warzone a vari giochi Però ragazzi venerdì Alle 4 di pomeriggio cioè alle 16 Saremo in live per guardare assieme il concerto di Travis Scott Quindi mi raccomando Andate in descrizione nella sezione live streaming E iniziate a seguirmi sul mio provvido Twitch In modo che ci teniamo aggiornati Per giocare assieme Cioè per uh, guardare il concerto assieme e Magari dopo anche giocare Mamma mia ragazzi sono morto C'ho cioè, Midas sotto E non ho ancora un'arma Oh, mio Dio, oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. Vattene, vattene, vattene. Sta un Deadpool là, eh. Via! Mi ha dato un lanciarazzi. Mi, mi ha dato un lanciarazzi, ok. No! No! Skinny Travis!